Buongiorno e benvenuti ad un nuovo appuntamento di IF News, la striscia questa volta settimanale delle 13.30 che eh, viene pubblicata ogni venerdì e che fa il punto sui principali avvenimenti della settimana che è in chiusura e eh, butta uno sguardo su quelli che potranno essere eh, gli avvenimenti della settimana successiva e eh, le novità in tema di fisco e, e di lavoro quest'oggi partiamo subito dal decreto trasparenza in particolare i prezzi della benzina con controlli e sanzioni per arginare il caro carburanti l'articolo di rita maria esposito e riguarda appunto il caro carburanti è stato varato in consiglio dei ministri il decreto trasparenza contenente disposizioni urgenti per monitorare i prezzi della benzina è previsto inoltre un rafforzamento dei controlli e un inasprimento delle sanzioni si tratta di alcune misure che sono state approvate nel provvedimento del 10 gennaio 2023 i principali interventi sono 4 uno riguarda l'obbligo giornaliero per i distributori di esporre con specifica evidenza nella stazione di servizio oltre al prezzo di vendita per i carburanti anche il prezzo medio giornaliero nazionale Vengono inoltre aumentate le sanzioni amministrative che possono arrivare alla sospensione da 7 a 90 giorni, viene rafforzato il potere del garante dei prezzi, il cosiddetto mister prezzi e eh, viene istituita una commissione con il compito di sorvegliare sui eh, prezzi e definire e approntare eh, eventuali interventi con carattere di urgenza. Un'altra novità riguarda i buoni carburante 2023 eh, ci sarà l'agevolazione fino a 200 euro per il primo trimestre dell'anno in corso per i mesi di gennaio febbraio e, e marzo il tetto massimo è appunto di eh, 200 euro e fino a questo tetto l'importo che verrà corrisposto dal datore di lavoro al lavoratore dipendente in busta paga non concorrerà alla formazione del reddito del lavoratore stesso. Queste sono alcune delle misure che eh, fanno fronte alla situazione difficile sull'aumento dei prezzi del carburante che eh, è iniziato dal 1 gennaio 2018 e 23 o meglio è continuato dopo il termine delle riduzioni sulle eh, accise che è stato disposto dal governo passiamo ad un altro tema che è stato protagonista della settimana è quello del bonus 200 euro autonomi e professionisti che è stato esteso anche a chi è senza partita IVA l'articolo è eh, di eh, Rosi D'Elia non soltanto il bonus di 200 euro previsto dal decreto aiuti ma anche l'integrazione di 150 euro prevista dal decreto aiuti ter si può accedere quindi anche senza partita IVA e eh, la novità è nel decreto interministeriale del MEF e del ministero del lavoro del 7 dicembre scorso questo tema apre eh, quindi tutta una serie di riflessioni successive appunto all'estensione della platea eh, e in particolare su come fare domanda possiamo vedere che per alcune categorie è già possibile eh, fare domanda per le altre categorie si attendono ancora le eh, istruzioni eh, e, e i chiarimenti da parte degli enti che sono coinvolti eh, su questo c'è appunto un approfondimento video a cura di eh, informazione fiscale che è stato pubblicato sul canale YouTube e eh, in particolare il nodo centrale della questione è la continua incertezza su eh, questi bonus, la necessità di eh, riaprire poi eh, le domande e i chiarimenti proprio sull'operatività della misura un'altra novità riguarda l'eco auto 2023 dal 10 gennaio è appunto ricominciata la possibilità di prenotazione da parte dei concessionari e riguarda chi acquista auto elettriche, ibride plug in, basse emissioni oltre a veicoli commerciali, motocicli e ciclomotori. Per i dettagli ovviamente vi invitiamo a leggere l'articolo. Una coda della legge di bilancio è la rottamazione delle cartelle 2023 e un articolo di Rosi Delia su come funziona dalla domanda al pagamento delle rate. Le prime risposte arrivano dall'Agenzia delle Entrate e Riscossione che fa il punto sulle novità della tregua fiscale dalla domanda al pagamento delle rate appunto eh, in particolare per tutti i debiti contenuti nei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022 si potrà pagare in un'unica soluzione o in 18 rate le somme sono dovute a titolo di capitale, le spese per le procedure esecutive e i diritti di notifica, senza invece corrispondere le somme affidate alla gente della riscossione a titolo di interessi e sanzioni, interessi di mora e al cosiddetto agio. Anche in questo caso i dettagli sono all'interno dell'articolo. Diamo infine un'occhiata alla prossima settimana con gli appuntamenti in calendario. Diamo quindi un'occhiata a quelle che sono le scadenze. In in vista nella prossima settimana e eh, ai temi che eh, probabilmente caratterizzeranno il periodo entrante. Eh, la prima riguarda gli adempimenti periodici, la scadenza da tenere a mente. Per eh, i sostituti d'imposta si tratta di un appuntamento mensile che eh, riguarda i versamenti dell'IRPEF, dell'IVA e i contributi IMSS. Inoltre potrebbero arrivare novità ancora sul tema della legge di bilancio in quanto non tutte le misure sono autoapplicative, molte richiedono dei eh, decreti che possano poi garantirne l'operatività. E eh, su questo vi segnaliamo l'articolo di eh, Rosi Delia dal titolo La legge di bilancio 2023, non tutte le novità e i bonus sono pronti all'uso, servono 116 decreti attuativi, si fa il punto su quelle che sono le eh, misure che necessitano ancora di alcuni passaggi prima di eh, essere appunto eh, operative, tra queste ad esempio il bonus cultura. Questi dunque alcuni dei temi che potrebbero caratterizzare la prossima settimana per l'appuntamento odierno è tutto e vi diamo appuntamento alla prossima puntata, quella di venerdì prossimo sempre alle 13.30. Arrivederci!